Ta -da! Sono riuscita a mettere i poster sul muro E sono riuscita a trovare dello spazio eh, Vabbè, questo spazietto qua l'ho lasciato vuoto Perché ho intenzione di mettere un altro poster Di cui ci sto ancora pensando di che cosa Se di un anime o solamente di un manga Devo ancora vedere bene però Ce la posso fare, ce la posso fare Salve a tutti, io sono Chiacobit e benvenuti in questo mio nuovissimo video in cui parleremo di un fumetto che ho ritirato a Lucca Comics. Sì, stiamo parlando di Deep Scar, della casa editrice Casa Obake e dell'autrice Rossella Sergi. Di cui avevo ricevuto il poster che trovate qua dietro e anche uno sketch disegnato dall'autrice che appenderò da qualche parte devo ancora prendere il quadrettino per appenderlo ringrazio tantissimo Rossella Sergi per avermi fatto la dedica grazie in questo video cercherò di essere più breve e concisa possibile a dispetto dell'altro video che avevo fatto di impossibile amarsi ve lo lascio nelle schede ce la posso fare bene allora Deep Scar è un fumetto dall'autrice Rossella Sergi che inizialmente aveva pubblicato questi, i capitoli di questo fumetto eh, su una piattaforma dove scegli l'opera prendi i capitoli, ovvero li compri per, se non sbaglio per questo fumetto qua erano, il costo di ogni capitolo era di 49 centesimi, sì, 49 centesimi quindi se per caso volete capire bene se potrebbe piacervi questo fumetto potete andare nel sito che vi lascio in descrizione scegliere il primo capitolo, comprarlo, leggerlo e se vi piace potete comprare tranquillamente la copia cartacea che insomma si presenta benissimo dalla casa Obache che vi lascio anche il sito in descrizione Ehm, allora, ha una sovracopertina e ehm, delle immagini a colori all'inizio. 7 capitoli contiene questo fumetto. Ehm, per maggiori informazioni, insomma, vi lascio il link in descrizione. Vi lascerò in descrizione tutte le informazioni. Bene, fatte queste piccole premesse, io direi di iniziare invece con il parlarvi della trama di Deep Scar. Allora, Sofia è una ragazza di 22 anni che aspira a maggiore indipendenza. Si trasferisce a Torino. Quindi si allontana dalla famiglia e inizia una relazione a distanza con il suo fidanzato Luca Però c'è un però La conquirina della nostra protagonista Sofia, ovvero Veronica Che fa Baldoria la sera, conosce bei ragazzi Insomma, sembra essere molto molto diversa dalla nostra protagonista, che è molto diligente, insomma è una brava ragazza. Questo preoccupa moltissimo il fidanzato della protagonista che ha paura che il comportamento di questa conquilina possa influenzare invece i comportamenti della nostra protagonista ciò che preoccupa maggiormente Luca è la presenza di Lorenzo che è un amico di Veronica quindi della coinquilina della protagonista che appunto guarda Sofia in un modo molto interessato quindi la presenza di Lorenzo metterà in discussione la relazione che Sofia ha con Luca ovviamente io sto cercando di darvi proprio una visione generale del, del fumetto di Deep Scar. Quindi, questo fumetto tratterà, sì, abbiamo una protagonista che vuole essere indipendente, vuole mh, scoprire il mondo e attraverso la scoperta del mondo vuole scoprire veramente chi è lei, quindi cerca di trovarsi una propria identità. Si parlerà mh, del capire meglio qual è il limite al divertimento. Il non guardare le apparenze perché Lorenzo è un ragazzo molto enigmatico, un po' freddo, però tante volte le apparenze appunto ingannano. In questo fumetto poi eh, si parlerà dell'influenza che gli altri hanno su di noi e ovviamente eh, si parlerà di un triangolo amoroso, ovviamente, anche se io non penso sia un triangolo amoroso. Perché dopo ci arriverà anche la un altro personaggio che si chiama Nicola Che sembra essere anche lui interessato alla protagonista Quindi io reputo sia un quadrato, un po' complicato, cioè quello che mi sembra Bene, ma voi adesso vi starete chiedendo Ma Chocobit, perché ci stai parlando proprio di Deep Scar? Beh, io vi sto parlando di Deep Scar prima di tutto perché conosco l'autrice già grazie al fumetto che ha fatto in precedenza ovvero Impossibile amarsi che mi è piaciuto davvero tanto quindi ho detto no, la prossima opera che fa se è la Sergi devo comprarla quindi l'ho comprata e non, non mi ha proprio deluso cioè non mi ha deluso è proprio... cioè si avvicina molto noi italiani perché è ambientato in Italia rispetto dei soliti manga che troviamo che sono ambientati ovviamente in Giappone e insomma lo stile di disegno manga applicato a un fumetto ambientato in Italia insomma io la trovo un'idea veramente veramente vincente poi insomma parliamo anche di un fumetto che tratta delle tematiche veramente molto attuali chissà quanti di voi avranno avuto o stanno avendo una relazione a distanza questa qui però non so se andrà a finire bene, perché io devo ammettere che Lorenzo è abbastanza, insomma, carino. E <ride> eh, quindi, ok. La cosa particolare di questo fumetto è appunto la caratterizzazione dei personaggi. Basta guardare la protagonista e la conquilina, che sono veramente due poli completamente diversi, Abbiamo la stessa cosa con il fidanzato della protagonista e Lorenzo, che sono due persone completamente diverse, o sembrano essere diverse. I disegni sono bellissimi, ehm, ci sono un sacco di colpi di scena. La nostra protagonista verrà stravolta in diversi modi e lei ovviamente dovrà cercare di reagire a sua volta. In conclusione io direi che ne vale la pena di leggere questo fumetto è veramente molto interessante, non vedo l'ora di leggere il prossimo volume. Se avete già letto Deep Scar o comunque se avete intenzione di leggerlo, fatemi sapere nei commenti. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto questo video lasciate un bel pollice in su per supportarmi, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e attivate la campanellina e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!